Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo il volume Lo studio digitale dall'idea musicale al vostro disco o MP3 di Stefano Antoniazzi, editore Libri Sandit. Il volume costa 19,90 ed ecco alcuni degli argomenti trattati. Fondamenti del suono ed elaborazione digi digitale. Impianti. Impianto e software di base, acustica dello studio, applicazioni di editing e registrazione multitraccia, principali standards, strumenti virtuali, sintesi campionamento, effetti e processori digitali, registrazione di parti vocali e strumenti tradizionali, realizzazione di un cd audio e mp3. Grazie per l'attenzione. Se volete potete iscrivervi al nostro canale YouTube. Grazie al prossimo video.